Oggi è un giorno particolare, oggi abbiamo effettuato il nostro millesimo impianto con la tecnica infrapubblica, millesimo impianto di protesi peniena idraulica tricomponente. Ci è venuto a trovare il guru della implantologia protesica peniena mondiale, il professor Wilson, che ci ha dedicato anche un riconoscimento. Ieri per aver effettuato eh, e per aver riprodotto in Europa la tecnica infrapubblica come esattamente come la fa Polperito, oggi per aver raggiunto questo obiettivo incredibile. Andiamo avanti, questo è solo l'inizio: sempre più motivati, sempre più forti. Quello che diciamo e il concetto che stressiamo in assoluto è che le protesi peniene sono. Un, dei dispositivi validissimi per risolvere il problema del deficit erettile una protesi peniena risolve nelle mani giuste diffidate delle imitazioni solamente nei centri di alto volume come il nostro è possibile effettuare un impianto di protesi peniena idraulica tricomponente con un risultato estetico e funzionale eccellente non si vedrà nulla e azzerando al minimo i rischi di avere un'infezione del device. Grazie.